Ciao a tutti ragazzi, eccomi qui, sono di nuovo Marco Donofrio e benvenuti di nuovo sul mio canale. Scusatemi se sto parlando così, cercherò di, di sistemare un po' l'audio, ma ho deciso di portarvi in un piccolo vlog, anzi una piccola routine oggi, visto che ho da fare tante, tante cose, solo che è mattina un po' presto, sto parlando a voce un po' bassa perché i miei genitori stanno dormendo e non posso facilmente svegliarli. Oggi vi farò vedere quello insomma, che faccio normalmente quando non lavoro Per prima cosa colazione, scusatemi un po' se le condizioni non sono delle migliori Ora andremo a fare colazione e ovviamente vi porterò con me Alcune riprese però le farò con il cellulare, quindi vi chiedo scusa se non saranno molto professionali Ma cercherò ovviamente sempre di sistemare tutto quanto nell'editing finale Ora andiamo a fare colazione e ci vediamo tra poco, ciao belli! Ciao a tutti ragazzi eccomi arrivato, sono tornato a casa mia, la colazione è veramente buonissima ogni tanto vedrete riprese fatte un po' così perché a volte riprendo con la telecamera finché sono in casa con quella nuova che vi ho fatto vedere nell'unboxing e a volte riprendo quando invece sono fuori col telefono perché portarmi una videocamera che è anche un po' diciamo, grandicella non è il massimo ed è anche un po' scomodo ora io ragazzi sono a casa mia e sto scrivendo il mio romanzo io scrivo, questo non me l'avevo detto nel video verità, eh, come romanzi io faccio vari generi, faccio fantasy, e storico, avventura, gialli, faccio un po' tutto, però per ora sono più focalizzato sul fantasy e sullo storico, però sto facendo quello storico che non vi faccio nessuno spoiler, però vi dico soltanto che è un libro storico con un po' anche di, av di avventura un po, un po' storico e un po' ehm, inventato, infatti il genere storico è così e io l'ho già scritto, solo che riveden rivedendolo fa letteralmente schifo, anche se è un'opera mia <ride> non è fatto per niente bene, ci sono molti er errori grammaticali, molte cose sono sbagliate, quindi devo diciamo sistemar, sistemarlo quindi mi metto a scriverlo adesso infatti vi faccio un piccolo eh, esempio ho scritto una pagina che era un capitolo e adesso che lo sto sistemando per sistemare il primo capitolo il primo ragazzi, il primo ho scritto già quattro, quattro facciate per dirvi <ride> cose stetosferiche. quindi ovviamente non vi faccio vedere le riprese finché scrivo perché sennò verrebbe fuori un video di 5 ore fermo che io sono così a scrivere sicuramente mi annoierete e non voglio annoiarvi <ride> non è questo il mio intento quindi adesso mi metto a scrivere poi più tardi verso pranzo verso le 13 13.30 o anche 14 adesso non so, non so dirvi l'ora perché sono un po' pieno ancora dalla colazione sono quasi le 10 sono un po' pieno dalla colazione vi dico la verità non, non, non so ancora a che, a che ora andrò. perché Oggi io e la mia ragazza siamo un po' indecisi se, se fare McDonald's, KFC, Burger King, sushi. Insomma, non lo sappiamo ancora, quindi dobbiamo ancora, dobbiamo ancora un po' diciamo, decidere, decidere. Quindi, insomma, appena abbiamo deciso, non preoccupatevi che comunque ve lo faccio sapere. E dopo aver mangiato fuori non lo so se faremo un salto in giro nei negozi pure a casa perché la mia ragazza deve anche studiare e lasciarla da sola a casa non è per niente non è che mi garba sinceramente tanto poi non è neanche da gentiluomo quindi dico sto con lei e vediamo un po' che cosa fare niente ragazzi detto questo noi ci vediamo a ora di pranzo e ciao a tutti ciao ragazzi eccomi qua scusatemi tanto insomma un po' per il casino ma Stavo andando alla Ligeo con la mia ragazza E purtroppo c'è un casino veramente Vi giuro un casino allucinante Che non volete capire I parcheggi sono, sono pieni Quindi ho dovuto parcheggiare Come vedete tipo alla, ai lati della strada Che si può parcheggiare perché comunque ci sono parcheggi Però adesso insomma, sto andando lì Alla fine abbiamo deciso per andare al KFC E vi chiedo ancora scusa per le, per le riprese Però sono all'aperto non ho microfoni e sto riprendendo con il telefono, quindi capitemi, ma non posso fare grosse cose, grosse riprese. Ecco, ragazzi, sono arrivato, abbiamo preso tutto quanto, KFC. Adesso ovviamente andiamo a fare un po' lo spacchettamento e vedere quello insomma, che abbiamo preso. Ecco ragazzi, guardate, 29.20, ho preso tutta questa roba qua. Comunque adesso ragazzi ovviamente andremo a vedere meglio che cos'è che abbiamo preso Perché giustamente dalla scontrina non si riesce a vedere molto Adesso andiamo a vedere cosa abbiamo preso, dai Ok ragazzi allora Questo in teoria doveva essere una Pepsi Allora sono i barattini della Pepsi Però in uno dei due c'è il tè alla pesca Io ho preso il tè alla pesca e la mia ragazza ha la Pepsi Penso che sia questo come indicato dalla mia ragazza Ma non sono sicuro può darsi perché comunque se vedete non si riesce a vedere molto però penso che sia questo comunque ve lo farò sapere ecco ragazzi tanto sono questi qua I miei bellissimi poi ne ho ordinati anche altri che sono uguali a questi e anche questi qua uguali invece una ragazza ha preso un panino un zoom di questi che doveva essere uguale a questi poi anche delle pollottine una ragazza quelle medie e quelle grandi poi la mia ragazza ketchup e maionese cioè di ketchup e maionese con anche il logo KFC perché a me comunque la maionese non mi piace ecco ragazzi tutto questo è quello che abbiamo qua e ora ragazzi siamo si fa? Buon appetito! Eccomi ragazzi, sono tornato. Allora, sì, sono uscito dalla DJO perché abbiamo mangiato tutto quello che avete visto al KFC, però vi giuro mi sono oltre a essere mostinato il palato perché il piccante lo reggo poco perché ho preso ragazzi quelli che non si chiamano hot erano normali però c'era sempre un peperoncino quindi un po' piccante lo era allora adesso io ho finito sto tornando a casa sono anche andato in bagno con la mia ragazza ma quello ovviamente ve l'ho risparmiato perché non credo che sia molto molto bello quindi ragazzi niente ora io torno a casa e o mi metto a scrivere oppure con la mia ragazza mi vedo un film non so ancora bene quale delle due Eccomi ragazzi, ora sono tornato a casa Come potete vedere sono nella mia stanza Niente, alla fine abbiamo optato insomma per, uh, per stenderci un po' a letto Perché veramente il, uh, abbiamo fatto una colazione abbondante Come avete anche visto in questo video E veramente ci siamo adesso non abbuffati Diciamo strafogati di KFC Che abbiamo veramente lo stomaco indolenzito Che brucia infatti penso che, infatti penso che tornerò altre volte al bagno Però quello non me lo faccio vedere Evito <ride> Però siamo proprio distrutti Abbiamo lo stomaco proprio messo male Questo piccolo mini, eh, mini vlog Diciamo questa routine Meglio anziché mini vlog Questa routine eh, Finisce qua Però ragazzi il video non finisce qua perché la routine finisce qua però visto che non è che abbiamo fatto qualcosa di tanto eccitante, di strano per diciamo ricompensarvi del fatto che siete arrivati fino a questo punto però ragazzi il video non finisce qua ho comprato una cosa su Amazon, anzi due cose quindi per ricompensarvi del fatto che non vi ho portato tanto e vi faccio vedere un unboxing qua delle cose che ho comprato Il corriere mi arriverà a breve E l'unboxing sarà qui Quindi ragazzi se volete vedere cos'è che ho comprato Restate sintonizzati Che adesso lo vedremo Eccoci ragazzi per l'unboxing Vi chiedo scusa per la luce Solo che il pacco mi è arrivato in ritardo Quindi posso farlo Tardi Eccolo qui il pacco Amazon E Amazon promette sempre bene perché regala sorprese Purtroppo, ragazzi, vi avevo detto che ci sarebbero stati due pacchi, solo che l'altro pacco, pacco che doveva arrivarmi, Amazon ha detto che purtroppo ha fatto ritardo, quindi non può arrivarmi oggi, mi arriverà più tardi. Comunque, vi dico già subito che cos'è, perché quando arriverà, ormai, insomma, non posso più fare questo video. Comunque, è un cavalletto molto flessibile, dove posso agganciare la fotocamera, perché in questo cavalletto che sto utilizzando adesso la telecamera è fissata solo che questo cavalletto ha un piccolo problema è un po' difettoso ed è anche un po' rotto quindi non sempre la telecamera è posizionata bene non sempre riesco a montarla molte volte mi cade quindi ne ho ordinato un altro solo che è in ritardo quindi niente però posso farvi l'unboxing di questo visto che è arrivato ovviamente io so già che cosa contiene però andiamolo ad aprire che vi faccio subito vedere che cosa contiene. E eccolo qui. Eccolo. Pokémon ultra... No, eh, scusatemi. Eh, Pokémon violetto. Ecco. Non so se mette bene a fuoco. Ecco, Pokémon violetto. Eccolo qui. Non so che Pokémon sia perché <ride> è un gioco nuovo. Allora, molti, molti di voi diranno Marco, ma Pokémon è un gioco da, da bambini piccoli. Perché lo compri? Ma cosa fai? Forse avete ragione. Però io sono nato e cresciuto con i Pokémon e sono sempre stato appassionato di questi giochi fin da piccoli. infatti ho avuto, insomma, proprio tutti i giochi tutti di Pokémon, quindi insomma ho comprato questo qui che è quello nuovo perché diciamo dal trailer mi ha incuriosito, sembrava interessante, essendo poi anch'io fan di Pokémon. Ho detto interessante, è tutto molto bello, quindi ho detto compriamolo e vediamo com'è. Io non posso ovviamente dirvi com'è perché non ci ho ancora giocato, ho soltanto visto insomma, un trailer, visto che proprio usciva ieri, infatti è uscito ieri, però a me è arrivato oggi, quindi non so neanche dirvi com'è, però se volete ovviamente sapere com'è basta che me lo chiedete o su Instagram, sempre il link in descrizione, oppure nei commenti e io ovviamente vi risponderò sempre a tutto bene ragazzi il video di oggi finisce qui io spero che vi sia piaciuto anche se non ho fatto granché tanto e se vi è piaciuto ovviamente lasciate un like iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdere nessuna notifica